Zombie Apocalypse, Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Allora, nuovo video, vlog barra che I miei soliti video e vlog, questi sono. Per dirvi, sì lo so, mi vedete mettere il rosetto perché tra poco me come lo dovrei mettere in diretta con voi ovviamente non ho ancora idea di come fare quindi vabbè dettagli e, e niente quindi vi devo fare la candeletta perché è bello disfatto come potete vedere e, e sì volevo rifare quindi a dopo allora rieccomi dunque mi metto il rossettino che non è un rossetto, ma è come se fosse un rosetto perché è una matitina una matita avrei dovuto anche andare in bagno la mettiamolo bene ma la luce del bagno non è perfetta quindi la mettiamo qua che poi sono contro luce non so cosa si possa vedere Aspetta un attimo ok insomma che si è messo bene sembra fucsia ma non è fucsia vedete è un rosso come il mio smalto è un rosso come il mio smalto si sì. già fidatevi comunque ecco qua questa è la matita che ecco già e niente questo è quanto ora faccio il letto e ci vediamo dopo Allora, se mi vedete così tutta vestita per uscire è perché ho un freddo per bestia, proprio, c'è un freddo che non resisto. E quindi ecco perché mi vedete così e eh, per aggiunta mi sono anche truccata per il video, però mi vabbè, è una passione YouTube per me, quindi prendetela così. Eh, Dovete la vedete, ora mi sono fatta una ragione. Non mi interessano né iscritti né visual, lo faccio per, per solo per la passione YouTube, anche TikTok e tutti gli altri social, ma se casomai un giorno non dovessi esistere più niente, ne ho dubbi, però almeno mi sono divertita meno un po' a fare un po' di video, make up, non solo, vita reale, tutte queste cose, comunque niente, premessa, questo è perché sono vestita così per uscire, perché mi piace stare così vestita, bella tutta in bagoccata, niente, poi è già arrivato l'autunno, l'inverno, queste belle stagioni, e eh, eh, perché non rimboccarci le maniche darci da fare, anche se siamo su YouTube, vabbè. Ah! Oddio come si vede bene l'illuminante, vedete? Mm -hmm. Anche da questa parte, vedete di qua. Aspettate, che vi. Allora! allora, vedete, anche di qua come si vede bene l'illuminante, si vede benissimo! Anche di qui, già bello bello bello proprio. Wow, bellissimo, illuminante, bellissimo, bellissimo. Ok, ora vedi per il sistema e ci vediamo per il letto. Grazie. <laughs> Come ragazzi, allora, dunque, ho fatto appena il letto, e mh, nulla, mi ho messo questo rosetto che sembra fucsia, ma in realtà è un rosso sprofalesciato, non capisco perché me lo fa fucsia telecamera, sbalza un po i colori, e in effetti è vero. Dunque, come palette ho utilizzato uno che vedete lì, quello della Zueva Opulence, spero che ve la come colori ho utilizzato questo qui questo questo qua che è The imperial questo questo qua e più questo qui molto bello vedete tutto sfumato nella palliviera fissa più mobile fissa più mobile anche da questa parte e poi di qui mm, ho messo un po' di bronzer e blush qua, non so perché qua è più visibile qua di no boh non ne ho idea aspettate che faccio un veloce check up del, del make up perché così non mi piace per niente attendete un secondo se faccio tutto in diretta allora C'è qualcosa, qualcosa che non mi torna con quale sforzo bene ecco qua tanto tra poco mi strucco però almeno un po di blush si vede si intravede non mi sembra troppo pure di qua andiamo beh, vabbè vabbè la solita porcheria mi esce ok niente almeno ci ho provato vedete come esce di qua come esce di qui io non lo so perché fa così di qui di meno e di qui di più boh. Devo ancora un po' letto solo i due colori perché se no non c'è niente da fare poi qui cosa ho utilizzato qui. Oh, no. qui ho utilizzato della rima inferiore degli occhi ho utilizzato questa qua questo colore che non lo so leggere perché non mi ricordo come si legge perché, perché ah, sapete che ho il mio livello di inglese a livello elementare quindi vabbè scusate il gioco di parole ma è così il mio livello di inglese e a livello elementare quindi vabbè non commento comunque ho utilizzato questa qui questo colore qui nella rima in fiore dell'occhio non so se si nota eccolo qua e eccolo qui già, questo qui e come mascara niente perché già era troppo pesante il trucco se vado con mascara Buonanotte al secchio, che non va bene. Oggi ho potuto fare la stessa mascara e vedo che va benissimo lo stesso. Questi ciuffi non vogliono sapere eh, di rimanere al suo posto. Già, e niente. Allora adesso vi sistema dall'altra parte. Allora cambia il programma, non vi sistema dall'altra parte perché vedo che ancora il tempo mantiene. Anche se sembra che sia per piovere, perché c'è un tempo veramente di. Non mi aggiardo da dire di cosa, perché se già YouTube mi banna il video se no non nel canale anche, perché non devo dire né troppe parolacce, ma non devo dire, devo dire sempre le stesse parolacce, perché dopo un po' YouTube si potrebbe anche stufare, e nel senso, per la, per la parola ci avrebbe anche un po' di ragione, quindi devo tra, intrattenermi le parole. Devo essere meno volgare su YouTube, perché so di essere volgare, quindi non lo faccio apposta. Però non va bene, comunque devo un po' contenermi, almeno su YouTube, non solo la vita reale, quando dico troppe parolacce, ma che su YouTube mi devo contenere, che è meglio. Quindi, nulla, mm. questo è il mio outfit, vi faccio vedere, aspettate un secondo, che questo è il mio outfit, come potete ben vedere, con i pantaleggins, che poi sono da ginnastica, e questo è il mio kimono un giacchetto così, poi ho messo poco profumo perché sono andata a fare una bella camminata appunto e ho detto cosa mi metto elegante se poi sudo come una, come una, una bestiolina quindi vabbè questo è il mio primo, non so se si, sì, si può vedere, si si può vedere cosa esatto e niente questo è un altro kimono, un giubbottino qualcosa qualcosina per te, più calda ancora tutto speciale, tutto bello, come potete vedere dal, dalla, dalla, dalla trama del giubbettino, vedete che come... Allora, io prendo la non so se nella taglia mia, che adesso sono un po' ingrassata, ti ho un bel po' di chili, prendo, devo dire la verità non lo voglio dire quanto, quanto peso però peso abbastanza ragazzi non vi preoccupate che peso un bel po' non dico quanto però che non voglio essere presa per i fondelli però è la verità <ride> Raga. quindi io allora peso? no peso no ma il taglia vado a size size numero non è più small perché small l'ho passato un bel pezzo quindi in... una bella large X lar bella, una XL bar Large se non mi sbaglio sì perché ragazze tra il seno che si è più, più sproporzionato è diventata una bella terza bella piena e ehm, poi le spalle che sono un po' abbastanza non sono gigantite ma ci stanno bene grosse anche loro, non sono tanto grosse ma non sono neanche piccoline quindi una bella... Misura abbondante, quindi non sono più una small come ero quando avevo 13 14 anni. e Anche a 24 un po' di misura l'ho presa, non molto, ma le misure di quando avevo 24 stavano dal 13 al 24, nel senso che quando avevo 24 anni, avevo la misura di, ave, di quando avevo 13 anni. Ancora, ancora, vedrete, come mai? Perché mangiavo poco e non stavo bene con i denti. Quando poi mi hanno tolto il denti del giudizio, mi sono, aspettate un attimo che vi riadrizzo l'inquadratura, ok, mi dicevo, mi sono rifatta mangiando e ho preso tanti chili in più. Quindi ecco perché voi mi direte, intanto mi scrivete, ma scusa tu, tra statura, corporatura e tutto quanto, corporatura non si può sentire, comunque, in tutto, il totale delle tue misure, quanto sono? Allora, il busto apporto tra una 42 e una 43 se non erro, non il busto, cioè questa metà qui, questa sarebbe, il pantalone sarebbe, prendo una 42 se non erro, se non mi sbaglio, non voglio dire una cavolata, ma penso di sì, mentre di eh, spalle e, e busto prendo una bella XL barra eh, large, direi di sì perché raga, non sono tanto grassa, ma un pochettino sì, non voglio dire il... Il peso, ribadisco, perché non mi piace dire troppe cose qua su YouTube personali, non voglio entrare troppo nel dettaglio, quindi non credo di, di dirvi mai, di dirvi mai eh, il mio peso ideale, però chi lo vuole sapere, ovviamente, dei miei amici hanno mi può scrivere in privato, però non, non mi scrivete, ragazzi, perché sinceramente non mi va vale di dirvelo, che lo sa. Mm, lo sanno amiche mie private sempre youtube e, e solo loro le, le ho riferito realmente qual è la mia taglia altro ne so nessuno okay? cioè il mio peso scusate non la taglia la taglia già ve l'ho detto a voi ma il peso non lo so quasi nessuno quindi ragazze niente quindi invece la, la misura delle scarpe una 35 vedete, così piccola? Sì, ragazze così piccola perché prima di tutto eh, non ho intenzione di, di cambiare scarpe. Perché le scarpe sono comode, poi anche se è una 35 va benissimo per me. Poi, cosa, no, così ho detto non ho intenzione di cambiare scarpe. Che fessere ho detto? No, vabbè, ho una 35 perché, ragazzi, dipende dalla, dalla misura delle, delle mie scarpe. Um, o a volte prendo il 35 o il 36 ad, appunto dipende un po' se è uno stivale. Prende il 36 se è uno stivaletto se è una scarpa da ginnastica o qualsiasi scarpa è 35 non c'è da sbagliarsi mentre um, se sono scarpe col tacco anche lì è stesso identico discorso 35 e 36 non c'è da sbagliare poi ehm, e niente ragazze questa è la totale mia cuscette io ho finito i miei trucchi nel senso che ho finito un mascara ed è questo qua della, della rimel è bellissimo per peccato che l'ho finito quindi dovrò farmi una ragione e usare un altro che ne ho in scorta ne ho tantissimi mascara in scorta e vabbè poi, cosa dirvi di bello o uh, stamattina sono andata in giro, in giro intorno a casa mia, poi sono andata a fianco al porto, ma non molto vicino al porto, mi sta facendo male la spalla, non so perché. Boh. E niente ragazze, eh, non lo so, eh, volevo scrivere qualcosa al mio, al, mio, al mio quaderno, qualche sfogo in più, se volete rimanete con me, che intanto comincio a scrivere qualcosa del mio, del mio um, come dire? Nel mio quaderno, non mi viene in mente la parola, scusate, un piccolo lapsus. Allora, questa è la mia agenda, come vi avevo detto che dovevo scrivere qualcosa sulla mia agenda. Non so ancora cosa scriverò, però intanto mi metto a scrivere. C'è già scritto qualcosa, come avete visto il tempo addietro. ecco qua e adesso scrivo. Mi sempre che scriva questa penna, si scrive, ok. Questa penna qua. Non allora. Sempre che scrivo con zampe di gallina, ma va bene lo stesso. Sto contando tutto ciò che devo fare sia mattina che sera, di tutte le cose che sto, che sto facendo, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei miei tempi, dei miei ritmi di, di tutte le cose che devo fare, ecco perché ogni volta che scrivo così mi ricordo sempre quello che devo fare, ovviamente mi sembra giusto. Se scrivo qualcosa mi ricordo sempre, se non, invece se non me lo ricordo. Oh, Apro questa e la vado a guardare, cosa devo prendere, ma tanta roba me lo ricordo sempre, come se fosse non so che cosa, un'ave un maria più o meno, come se fosse un'ave maria che devo ricordarmi, ti, ti ripeterà la memoria. Poi... Allora... Ok, poi. Okay. Dopodiché, cosa devo scrivere? Sì, lo so che passano i minuti, ma raga Prendetelo così come un gioco che sto facendo il video più lungo. Così vi tengo più compagnia migliore. No? Che le dite? Intanto vedete le mie belle unghiette. <ride> ho prodotto al naso, quindi io non ho fatto nulla di male, ragazze, sappiatelo che ho solo prodotto al naso, non mi sono fatta nulla di che, non mi, come si dice, non mi, aspettate, seconda, non mi, come si dice, uh, non rimette la parola, si può sapere perché? beh non importa non viene a mettere la parola che volevo dire. comunque cercate di non trapesare quello che, è, è quello che avete visto è comunque niente buona fessia non avete visto niente di male allora, poi cosa stavo scrivendo e... boh Ah ecco, era ben corto. Okay, poi scusate dico sempre prima sto ragionando su ciò che devo organizzarmi durante tutte le giornate che io eseguo e che cerco di, eh, di essere attiva e riproduttiva nel giornale riproduttiva nel senso che cerco di essere attiva a fare ciò che devo fare per non stare sempre mh, o a guardare video su youtube o altre cose cerco di sì, guardo di su youtube la faccio scorrere il video però faccio anche altre cose non faccio solo video su youtube eh. sia chiaro ora capite perché non ogni tanto faccio video o non ne faccio smetto a pausa perché non faccio solo quello oddio mio vabbè raga io vi saluto perché mi sa tanto che il video è durato anche troppo quindi vabbè non so quanto potrà durare questo video quindi non ne ho idea neanche io quindi vabbè, va bene così spero che questo video appunto non lo vedete alla fine vi sia piaciuto e mettete un bel like di supporto e continuo con la seconda parte del video perché questo diventa troppo lungo quindi non ho idea di cosa ne uscirà fuori di questo video casomai ve lo carico senza editarlo sto video ok e niente io ne porto un po' da scrivere se si dovesse sopra il video mettete un bel like di supporto un commentino e attivate la campanella per non perdere di questo video aggiornamento sul canale youtube mio e seguitemi su instagram come youtuber melania trattino basso 8 trattino basso così 8 youtuber melania trattino basso 8. instagram sono eh. su facebook tra eh. tutti io account mio youtube cioè io non YouTube, il mio profilo facebook sia privato che è della mia pagina melania beauty ba melania Barstale beauty e eh, vabbè melania beauty tiktok anche sono su tiktok melania verstale beauty sono make up sono nera comunque cercatevi se no vi metterò qui nel link box qua sotto quindi nel link box il mio tiktok e il mio nome ok Ciao ragazze, io continuo a scrivere se si dovesse bloccare la registrazione o chiudere, sappiate che è eh, tutto a posto, che continuo con la seconda parte, ok? Se, se, se riesco e se me la sento, se no pazienza, ci siamo visti lo stesso, sto bene, ok? A parte il freddo, ma tutto ok, tutto a posto. <ride> Poi, dopo tanto ci viene una storia da tele in sala e vabbè. E poi se mi troppa, di sì. sempre pulito al naso non capisco perché sto pulito al naso boh. vabbè sto continuando a scrivere per capire un po fino a che tempo, punto posso arrivare con la registrazione vabbè vediamo perché per adesso un po' allora all adesso ce l'ho bene in mente cosa fare ce l'ho come, come cacchio parlo? no per adesso ho bene in mente cosa fare cosa dovrei fare però youtube al momento non ho scritto niente boh, là. ah si sì, ecco vedete che dal da nulla mi viene in mente cosa fare fare care, make-up first impression prima impressione su altri prodotti che ancora ho toccato non ancora ho toccato cioè ho provato sulle, sulle mie, sul mio viso sui miei occhi però sto già buttando qualcosa per terra aiuto però ancora non ho avuto modo di capire bene se funzionano o meno sulle miei occhi sulle mie palpebre Mobile fisse, non lo so ragazzi, è tutto a vedere perché tutte le volte che apro un ombretto e poi lo provo, giorno sì e l'altro meno, e poi lo lascio lì a prendere polvere, non capisco bene come va. Io ho detto, faccio una recensione tempo fa del canale, però non ho detto se mi piacevano bene i, i colori. La palette è una truss di Douglas, buttata la come Dio si voglia, però non sono ancora riuscita a capire bene se funzionava bene. La palette della, della gulas, che cioè de è una truscia grossa così, a forma di ufo, però boh, non lo so, no, i paletti, dico il palette poi notte, si è la palette trus, come la si voglia chiamare, però sono riuscita ancora a, a capire bene come sono i ombretti, quindi io vorrei capire bene se riesco o meno a, a fare bene o meno. Una recensione, dovresti studiarla vale bene e cercare di recensirla a modino come si dice, come dice la Miss Bella Clio Make Up. E vabbè, Douglas è bella, eh, la ce l'ho qua da fronte, qua davanti a me, però non ho ancora avuto modo di prenderla. E dice cioè, l'ho presa, però non l'ho usata bene come si deve. A parte questa zona che è stupenda, è troppo bella, mi piace da morire, bellissimo. Allora, eh, qua c'è un campioncino che mi sta, sta piacendo, ed è il numero 38, Parma Parfum, vabbè, preso in farmacia, sarebbe questo qua, questo, vedete, molto bello, però ancora non lo voglio usare perché ho paura che sia il penultimo, vabbè, no comment. Poi questo Extra Spice, ops, sa, tutto facendo il la flash, quindi questa Extra Spice mi piace, la sto utilizzando, ma non sempre. Non ha tutti i buchetti che vorrei io, tutto il sorco che ho io, però c'è tutto il buco che so, Questo sto Tutto il, so il buco, però vorrei... Ops, ciao ciao. Vorrei tutto fare i buchi nelle palette, ma... Boh. Vorrei fare un progetto di anche io come fa Carolina Bonanini. Bonanni o oh, Bonanini, non so, Bonanni, sì? Credo di sì. Carolina, vorrei fare un video come fai tu, del progetto ma boh, non ne ho idea. E niente ragazze, quindi praticamente, boh, si vedrà se riuscirò a fare o meno sto, sto video dove parlo della, della, come si può dire, di tutte le cose che sono riuscita a fare finora, ok? Come per esempio... Raccontarvi una cosa che mi è piaciuta molto, anche raccontarvi le cose che, che mi stanno gratificando in questi giorni, boh non lo so, gratificando, si sì, sono tante cose qui, io sono grata o ho, ho reso grati, boh, non lo so, vediamo. Ma che mangiare la macedonia mi è piaciuto tantissimo, voi direte che la macedonia con il make-up. E vabbè raga, per dirvi tanto, per parlare e stare in vostra compagnia, io parlo di tutto e di più, basta che parlo con voi. Perché come mia nonna parlo poco e nulla, parlo sì, ma parlo perché parlo di altre cose con lei. Almeno con voi posso parlare a ruota libera, ma parlare di cose free con le ragazze. Io in questo canale vorrei quasi cambiare il nome e chiamarlo la frivolezza del web, boh vabbè ci penserò, ho appena cambiato il nome ma vorrei cambiarlo boh non lo so, lo vorrei ricambiare da capo, non ne ho idea ragazze, boh vediamo, comunque ragazze mie sta il fatto che mi sta molto piacendo, mi sta molto piacendo non si può sentire mai così, il mondo del web youtube è vero non è solo fare youtube ma eh, sta il fatto che ho capito che non si possono pretendere troppe visual e non siete neanche obbligati a visualizzarmi tutta per intera o a iscrivervi al mio canale questo l'ho capito ma a me mi interessa solo che siate bravi e sinceri ma soprattutto che siate eh, gentili con me eh, non ve lo prendiate male quando vi dico che fa niente. Non avrò tante viso, ma almeno ho i miei iscritti, come dite voi, i miei iscritti fedeli. Ed è giusto così, infatti. Niente, questo è quanto, ragazze ogni tanto mi mette la schiena curva, invece mi mette la dritta perché ne gioverà la mia schiena. Non è sempre così. Vabbè, pazienza. Quindi ragazze, sto cominciando a iniziare un bel po' fi finire tutte le creme corpo che ho e ve le vorrei mettere in carreggiata, di farvele tutte vedere man mano passare tutte le creme che ho, passare, nel senso, farvele vedere le mie creme preferite corpo, perché anche io ho intenzione di fare una rubrica sia sul make-up, Project Pan Make-up, ma anche Project Pan, quella del corpo. Della cura della persona, del corpo, quello che insomma tra viso e corpo sarebbe che non sarebbe male per entusiasmarmi. Entusias... Come si dice entusiasmarmi? Si dice così? Non lo so. Comunque, eh, cercare di eh, avere più eh, spinta, di curarmi di più. I piedi anche le mani che saranno di ospo, non so perché, ma la verità e cercare anche di, perché no, di, di curarmi i piedi, cosa che non lo sto più facendo, da chissà quanto, vabbè, dettagli, e niente. E, e nulla, aspettate che lo scrivo così me lo ricordo. Cura, cura, oggi è scritto ma lo scrivo per ricordarmelo, guardarmelo. Del piedi <ride> e del corpo ok ricordatevi se si chiude la registrazione è perché è finito il tempo ma no, vabbè dettagli <ride> e niente poi cos'altro per dirvi ah eh, penso che a volte non è importante solo l'amicizia sul web ma è importante anche la propria famiglia perché la famiglia è la cosa più importante che c'è in ognuno di noi, se non c'è la famiglia e se non c'è Dio, non siamo nessuno della verità, è questo, se non abbiamo Dio, non siamo nessuno, lo dice anche il Papa in persona se non sbaglio, si sì, mi sa di sì, perché va bene i social, ma non dobbiamo seguire, io ho sentito dire che non dobbiamo stare troppo appresso alle mode al fare sì delle influence, quello e quell'altro, no, non voglio mettere il dito contro nessuno, però senza troppo eccedere, possiamo guardarle e mettere tutti i like che vogliamo ma non dobbiamo stare troppo appresso a tutte queste dicerie delle, delle influencer così ho capito da um, dal da papa non mi in mente il termine, scusate dal, dal nome, da chi l'ho sentito dire dal papa un attimo solo ragazzi ah no, io adesso vi saluto perché eh, veramente eh, se non diventa troppo lungo e nulla. E nulla. Allora, video. Tanto poi non so ma cosa lo faccio, ma ci provo. Progetto panna, progetto panna. Ok. E per oggi è andata a buon fine. Poi la stessa volta provo la Macedonia, ma io la faccio in diretta con voi, la Macedonia, sempre se mi riesce, ok? E niente, io adesso passo e chiudo, come suol dire tra navi e motonavi, come suol dire in, in, in, ai vecchi tempi, anche se qua si può su YouTube, solo ciao! E ci si vede al prossimo video. Bacia ragazze! se eh, cioè, mi siete stati molto bene dove ho messo l'altra pochette? ah, è il di là, ok scusate che non vedevo dove ho messo la pochette poi, niente noi ci si vede appunto al prossimo video sto guardando quante altre cose non vi ho fatto vedere ma non importa Si vedrà tutto al prossimo video tanto lo so che di video lungo non so manco se li guardate tutti però, appunto, come appena detto io non importa basta che guardate almeno per metà poi per metà non lo so quanto sarà questo video lungo appunto certo che devo dirvi che mh, sono contenta che mi è stata regalata questa agenda da una mia amica eh, che mi sta aiutando tantissimo psicologicamente quindi la ringrazio di cuore di questa agenda che veramente è come un libro lo sfogo per non guardare, non, non parlo sempre di solo di YouTube, però eh, questa mi aiuta molto, perché quando non voglio stressare mia nonna, eh, scrivo, trascrivo, trascrivo qua sopra e mi ascolto della buona musica, la musica è terapia ragazze, sappiatelo, che è terapia, dai non vi vergognate a scrivere qua sopra, Prendete cart carta e penna, taccuina e penna e scrivete perché è uno sfogo liberatorio fa bene a tutti quanti, all'anima e, al e a tutto quanto. E al cuore soprattutto. Perché quando uno si sfoga qua dentro è più che a posto. Niente, ragazze, Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video e grazie ancora dell'ascolto. Ciao, davvero, ora vi saluto.